Grazie Presidente, con questa mozione intendiamo eh, dotare il, gli impianti sportivi di proprietà comunale di un, uno strumento innovativo che, appunto, che consentirà di, di prenotare il, eh, un, un campo da tennis o un campo da calcetto presso una struttura comunale attraverso un, uno strumento informatico e sono, ne esistono ormai diverse tipologie di strumenti di, di tale tipo e ad esempio il comune di Milano lo scorso anno ha stipulato un, un accordo di sponsorizzazione con, con una di queste app eh, che consente appunto il, che dà la possibilità appunto di valorizzare il, quelle che sono le attività, i servizi offerti dall'impiantistica pubblica eh, attraverso queste beh, di bacheca online quindi questo intervento si unisce al, a, alla pubblicazione del motore di ricerca degli impianti sportivi che è avvenuta lo scorso anno quindi si, si accompagnerà poi al alla pagina attualmente presente all'interno dell'area del, del, dell del Dipartimento Sport dove appunto si può effettuare una ricerca per impianto sportivo in base alla disciplina praticata oppure al municipio dove esso è localizzato. E con questa ulteriore eh, novità sarà possibile sapere in tempo reale se un campo da tennis è disponibile eh, il sabato pomeriggio ed eventualmente prenotarlo sul momento e quindi, eh, consentirà appunto di, di ampliare il, la platea ai quali gli offri, i servizi sportivi offerti dai nostri impianti sono, mh, sono messi a disposizione. Per questo appunto chiediamo alla Giunta un impegno in tal senso. Grazie. Grazie a lei consigliere.